Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Gracial Sphere e in questo video, in queste parti extra, stiamo andando a rispidare gli amici di Ash. Quindi, iniziamo proprio ad andare volando. Qui, ad... no, aspettate, aspettate, dovrebbe essere di qua... Esattamente qui, New Bark Town per poterci teletrasportare a Sinnoh, perché la prossima nostra sfida sarà Lucinda, quindi andiamo a Sinnoh, eccoci qui, salve Professor Rowan, e bisogna andare ad Eterna City, che se non ricordo male è Vopoli, ma potrei sbagliarmi, come forse mi morde, no dovrebbe essere Vopoli. andiamo qui, eccoci qui. E dobbiamo cercare Lusinda. Allora, vediamo se è qui sopra. Eccola qua. Non mi ricordo con che Pokémon inizi Lusinda. Quindi. Andiamo con Greninja di base. Vai. Glacial, sei anche tu a Sinno? Sono stata in giro lungo e largo, appunto, in giro per il mondo. E a questo punto ho deciso di. Eh, dare un'altra possibilità alle gare di Sinno. Ho imparato molto, permettimi di dimostrartelo. Ok, i dialoghi sono più o meno tutti della stessa fattura, eh? cioè loro comunque sono andati in giro, hanno imparato tanto e vogliono dimostrarcelo, oppure eh, vedono che noi abbiamo imparato tanto e vogliono imparare da noi. Allora andiamo di Dark Pulse sul povero Piplup, che risponde con Perforbeck, facendoci anche un discreto danno, non male, Piplup. Poi... Intanto Greninja diventa Greninja di Ash, Paci Risu, Donfan è tutto tuo. Perfetto, andiamo di Earthquake. E Donphan sale anche a livello 62. Poi Memoswine. Heracross, vai. Lo facciamo Mega Evolvere? Nello scorso episodio mi ha fatto Mega Evolvere un altro Pokémon, vi ricordate quale? Qui invece faremo Mega Evolvere il nostro bel Heracross. E useremo Zuffa. Eccolo qua. Mega Heracross. Zuffa. Vabbè, disintegrato il povero Memoswine E Togekiss Togekiss manderei Pikachu E andiamo di Thunder Punch Non male come danno, eh E andiamo di Electro Ball. Eccoci qui, poi qui lava, qui lava, fan. è tutto tuo. E andiamo di Heartwake. Perfetto. Ed infine Buneri, contro Buneri rimandiamo in campo Heracross, anzi Mega Heracross. e andiamo di close combat. Perfetto, abbiamo battuto Lusinda, è stato semplice, veloce e indolore, cos'è che vuoi ora? Immagino che diventerai sempre più forte, ma anch'io diventerò sempre migliore, ok. Perfetto, Lusinda non si abbatte mai l'animo. Ora bisogna fare un viaggetto ad Unima, quindi prendiamo il nostro bel Charizard, ripoliamo eh, qui a San Jam Town, andiamo nel laboratorio e teletrasportiamoci ad Unima. Eccoci qui, un'ova. E dobbiamo andare ad Opelucid City, che di preciso non ricordo quale sia come nome in inglese. Vediamo un po' se la becco qui nella mappa. Questa, no, questa è Castellia, Nimbasa Forse questa? Sì, Sirrus, Mistralon, Driftvale Ok, dovrebbe essere quella che è senza numeri Andiamo qui quindi Opelustri City, eccoci qui E vediamo se troviamo qualcuno da sfidare Di qua non si può passare, ok È ancora bloccato, stranamente eh, Vediamo un po' da questa parte Vediamo di trovare qualcuno Davvero non c'è nessuno qua hmm. Forse bisogna controllare un po' meglio Magari non l'ho visto io O non l'ho vista io Mi sembra che non ci sia Qui tecnicamente dovrebbe esserci Iris Che qua c'era la Lega Non possiamo passare Va bene comunque Uh, niente Iris a quanto pare qui non c'è Magari nella palestra O in qualche casetta Ah eccolo qua si sì, è nella palestra Perfetto Allora Iris l'affronteremo prevalentemente con granigia Quindi andiamo Wow ciao Glacial Venuto a Sei tornato a combattere Un campione Una campionessa Bene perché ho bisogno di tutta l'esperienza Che puoi che posso avere se voglio diventare Una maestra di tipo drago Vai no. Una maestra dei draghi Iris, eccola qui Ma manda in campo subito Axorus Andiamo di Ice Beam Oltraggio Uzz, che male Che male ragazzi Allora, lui sarà ancora oltraggio E mando i Charizard in campo Qua tocca usare le maniere forti Mega evolviamo Charizard E eh, tocca ragazzi, tocca E andiamo di Dragospiro Eccoci qui Perfetto, Excadrill Lasciamo il campo Charizard Quello è Excadrill Vi ricordate quanto ci ha fatto penare? Specialmente all'inizio di Unima Adesso ci prendiamo la nostra vendetta, Lanciafiamme di Mega Charizard X in faccia a livello 92 Dragonite, lasciamo in campo Charizard e andiamo di Dragospiro La stiamo disintegrando sta qua, vabbè Charizard a livello 93, non è normale questa cosa Allora mandiamo poi Donphan contro Molga. E andiamo di Rock Slide Perfetto, Quick Clow possiamo muoverci più velocemente gli abbiamo fatto anche parecchio danno Di nuovo Quick Claw. però Rock Slide fallisce, me l'aspettavo che fallisse Di nuovo Quick Clow? Vabbè, siamo stati parecchio fortunati Allora, Gible Contro Gible rimandiamo Mega Charizard E andiamo di Dragospiro E abbiamo battuto Iris, wow, sei così bravo, ma non, so, non sorprenderti se sarò io a vincere la prossima volta, ma probabilmente non vincerà la prossima volta. Ora, vogliamo, vogliamo di nuovo al teletrasporto nelle regioni perché dobbiamo andare, andiamo qui se non ricordo male. Sì, ecco qui, perfetto, non vengo a town, dobbiamo andare a Kalos, eccoci qui. E a Kalos affronteremo altri due avversari Allora il primo è proprio qui a Luminopoli Fatemi prima andare a curare i Pokémon Ecco qua Ma prima di sfidare lui, già che ci siamo, usiamo il teletrasporto qui per andare a Shalour Shalour City e cercare il nostro prossimo sfidante Vediamo se lo becchiamo subito Di qui non c'è Eccolo qua, Spighetto. Allora, lui inizierà con Pan forse, quindi lascerei davanti Greninja. Salve, Spighetto. Non posso credere alla vista che c'è qui, che hanno qui. È un sogno che diventa realtà per un connoisseur come me. Non so cosa sia un connoisseur, mi spiace. Eh, scusa le mie maniere. Che piacere, rivederti Glacial. Forse vorresti avere una battaglia? Beh... Allora facciamola, è tempo di valutazione, evaluation time, oddio non so di preciso come tradurre quella cosa, però è solo tra pochi montare lo spighetto, non sarà una sfida particolarmente interessante, vero? Ok, intanto Greninja si sì. potenzia e Stanfisk, Stanfisk manderei Donfan. E andiamo di Earthquake, super efficace. E addio, caro Stampisk. Poi Craftolla, tipo Roccia Coleottero. Quindi un bel attacco di tipo acqua da parte del nostro Greninja. E farà parecchio male. E andiamo di Surf. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Spighetto. Ah, ok, ci, ci dice il potenziale dei nostri Pokémon, ma non ci interessa particolarmente. Ora possiamo tornare direttamente volando a Luminopoli. Ah, è vero che qui non va il volo, giusto? Dobbiamo, dobbiamo usare il, il teletrasporto. Ok, da qui torniamo a Luminopoli. Diamoci una curatina ai Pokémon. E andiamo a fare l'ultima sfida per questo episodio. Che sarà bella tosta. Perché tutt'altro che spighetto, ragazzi. Cioè, spighetto nulla in confronto. Tu spostati, grazie. Riandiamo nella palestra di Lem. E risfidiamolo. Allora, lui inizia con Bannerby, se non ricordo male. Quindi manderà in campo Heracross. E dato che lui ha Pokémon di tipo elettro. Uh, punterei più che altro su Donphan e Septile. Bene, andiamo. Che tempismo perfetto Glacial. Stavo proprio cercando, avevo proprio bisogno di qualcuno che mi aiutasse ad allenarmi. Ed eccolo qua. Risfidiamo Lem, che infatti inizia con Bungalby. Noi andremo di zuffa. Ecco fatto, tanto poi cambieremo Pokémon, infatti Luxray, manderemo Donphan. Anche se Luxray mi sembra che abbia quelle mosse fastidiosissime, tipo Fulmin Denti, Rogo Denti, che rompono le balle. Ok, fortunatamente usa comete. e non riusciamo a tirarlo giù con Terremoto. Livello 63 per Donphan, ed ora tocca Chespin. Beh, caro Chespin... Ti becchi un lanciafiamme in faccia mi sa eh? eh sì. Un po' overkill direte voi Ma è necessario È necessario per fargli capire chi comanda Lanciafiamme di Charizard dal 93 sul povero Chespin Poi The Den, Tipo Folletto Rimandiamo in campo d'Ofa Anzi tipo elettrofolletto. Folletto Quindi usiamo Heartwake il povero Deden prova ad usare azione, probabilmente non aveva nessun'altra mossa da poter usare e utilizzare su Donfan e Eliodisc. Perfetto, Artquake, siamo più veloci che al Quick Glow. E abbiamo tirato giù anche Eliodisc ed infine Magneton. Spero non abbia levitazione, vediamo, non ce l'ha infatti e lo tiriamo giù. Perfetto. È stata una grande battaglia. Non vedo l'ora di avere la prossima. Eh, caro Lem. La prossima ce l'avremo. Forse. Ma non in questa vita. Allora. Curiamo i nostri Pokémon.